Di attacco genocidio e distruzione Per mano dell'accidenti penalista Cinque secoli di occupazione, di oppressione e di resistenza Nessuna festa, il 12 ottobre Nessuna celebrazione